Recessione è un po' la parola che è stata ripetuta eh, durante questa eh, settimana. Una parola chiave anche nel discorso eh, del commissario europeo Gentiloni che ha detto che la recessione è stata evitata eh, in Europa. Ci sarà una crescita modesta eh, da qui insomma alla fine eh, dell'anno. e un andamento anche positivo per quanto riguarda il 2024. Però, dall'altra parte sono usciti invece dei dati macro che sembrano un po' sconfessare. Ecco, questo sentimento positivo, in particolare come ha colpito l'indice Zeb che in questa settimana ha fatto registrare un meno 10,7% rispetto al 4,1% dell'ultima rilevazione. Quindi innanzitutto Andrea ti chiedo, dobbiamo stare tranquilli come ci dice Gentiloni oppure le preoccupazioni per la crescita economica globale restano? Allora, io sono di questa seconda opinione, cioè credo che poi alla fine una recessione o un rallentamento marcato ehm, ci sarà. Ecco, diciamo che da un punto di vista mh, dei dati passati, quindi del, del primo trimestre, in realtà eh, abbiamo visto un'espansione un economica debolissima, nel senso che abbiamo visto una crescita del, del PIL dello 0,1 nell'area nell euro nel primo trimestre, eh, Gentiloni chiaramente ecco, ha fatto un discorso in cui a mio avviso eh, traspariva anche l'italianità, dove effettivamente l'Italia per fortuna in, questa, in questo trimestre eh, sta andando, è uno dei paesi che sta andando meglio in Europa, abbiamo visto una crescita appunto del primo trimestre dello 0,5, quindi comunque molto superiore alla media sì. europea e ehm, è una, è una crescita che è dell'1,8 eh, paragonata al primo trimestre dell'anno dell precedente quindi in realtà l'Italia in questa fase sta andando abbastanza bene sta andando comunque meno peggio di, di altri paesi e eh, viceversa, ecco, il fanalino di coda, cosa che può, che può sorprendere effettivamente è la Germania che eh, invece in questa, in questa fase sta avendo invece un, per esempio, anno su anno ha avuto una decrescita dello 0,1% e eh, Se si vanno a vedere in particolare i dati tedeschi, abbiamo visto anche sempre nelle scorse ore un dato sulla produzione industriale molto pesante, meno, meno 4,1%, mentre le attese erano di un meno 2,5%, abbiamo visto comunque una contrazione delle vendite al dettaglio in Europa eh, e quindi diciamo che eh, nonostante appunto una, un, un primo trimestre che riesce ancora a, a, a spuntare diciamo, un, segno, un segno più, una crescita debole ma una crescita, non una recessione a mio avviso ecco delle nubi all'orizzonte rimangono abbiamo visto comunque un altro un altro fatto comunque che siccome me può aver aiutato molto è stato questo tracollo vero e proprio della dei prezzi dell'energia con il ttf che è addir addirittura arrivato a, in area in area 30 da, da, da 340 che si era toccato nell'agosto scorso quindi diciamo un prezzo del gas disintegrato rispetto a quello che, che erano o non solo le, le, le appunto le ma effettivamente anche i prezzi che, che vedevamo fino a qualche mese fa, quindi tutto questo siccome è una sorta di onda lunga positiva, bene, eh, abbiamo visto comunque indici di borsa che stanno registrando e hanno registrato uno dei, dei migliori trimestri effettivamente in anni nel senso che abbiamo visto comunque una, una crescita a doppia cifra eh, diciamo circa il 14% da inizio anno su, su, sui principali listini europei quindi direi un'ottima crescita eh, e quindi diciamo che secondo me da un lato appunto questa, questa, diciamo, sono, secondo me è sempre da affrontare due cose un tema è quella della, della borsa che è sempre a livello temporale un pochino sfasata, nel senso che tende sempre ad anticipare i tempi e dall'altro lato poi quello che succederà, eh, quindi da un punto di vista pratico a mio avviso la, la borsa già eh, sta già scontando nei prezzi un, un, un, tantissime notizie positive, tantissime buone, buone notizie, abbiamo visto anche un'altra cosa da citare, siccome per chi investe è importante, sono i risultati aziendali e quindi c'era un pochino di, eh, anzi molta preoccupazione in particolare negli Stati Uniti, ma anche in Europa eh, per quanto riguarda gli utili aziendali e viceversa abbiamo visto che per ora, eh, del, questi sono dati di, di Refinitiv, eh, del, delle, dello stock 600 eh, le 236 eh, compagnie che finora hanno riportato gli utili il 66% di queste società hanno riportato utili sopra le attese e quindi eh, questo chiaramente è un qualcosa di positivo quindi un mercato che era spaventato da, appunto, da, da un crollo degli utili ci sono stati degli utili che per fortuna invece eh, hanno Sta, stanno ancora sorprendendo in positivo la stessa cosa è successa ehm, come aggregato anche nell'S&P 500 che sostanzialmente sta finendo di, di, di riportare le, le, diciamo, gli utili e c'era un'attesa di circa di meno 6,8, meno 6%, 8, meno 6 a seconda de, dei provider dei dati e poi in realtà eh, eh, si, si è concluso con, con un, uh, un calo del meno 0,7 quindi molto molto meglio rispetto alle previsioni quindi tutta questa Uh, questa situazione per fortuna positiva si, si è già riflessa e si sta riflettendo nei prezzi di borsa che dopo un rally molto vistoso nei primi 3-4 mesi dell'anno, si è la, di fatto da aprile, si è lateralizzato uh, per la maggior parte degli indici, sia in Europa sia negli Stati Uniti, abbiamo visto uh, un, uh, un allungo invece dei, del, del Nasdaq, dove i famosi big tech stanno comunque, anche queste hanno sorpreso in positivo, hanno riportato bene gli utili, eh, chiaramente ecco quello che abbiamo visto in maniera molto diffusa sono le cosiddette guidance, quindi le prospettive future che le aziende hanno detto, quindi al di là poi dei discorsi politici che giustamente anche devono tenere alto il morale, mm -hmm. incoraggiare e vedere sempre il bicchiere a mezzo pieno, sì. poi ovviamente chi invece investe, eh, giustamente sempre essere ottimisti però eh, nello stesso tempo eh, tutelarsi molto, ecco, cercando di essere molto realistici, guardare i dati, quello che sta succedendo e soprattutto guardare oltre l'ostacolo e vedere che cosa, eh, che, che cosa potrebbe succedere, quindi eh, a mio avviso appunto i temi dell'inflazione, cioè, quello che vediamo è un, un tema di tassi che stanno salendo, che sono saliti, eh, inflazione che permane, che si è diffusa in tutte le componenti dell'economia, e nonostante un calo degli ultimi, degli ultimi mesi, anche questo per fortuna ecco, è stato apprezzato dagli indici, è stato già scontato dai mercati, vediamo che l'inflazione rimane comunque elevata ed è difficile da gestire per le stesse banche centrali. Eh, quindi a mio avviso il tema inflazione e tassi elevati sono questi due, i due punti eh, cruciali, finiranno a mio avviso per poi eh, come già di fatto stanno facendo, se abbiamo visto comunque delle vendite al dettaglio più deboli, abbiamo visto anche ieri negli Stati Uniti dei de dati comunque in, in espansione, ma eh, delle molto, molto meno di quello che, che ci si aspettava, quindi in sostanza la vita costa di più, la gente mm -hmm. spende meno e tutto questo secondo me finirà per avere un impatto sul sull'andamento degli utili aziendali e quindi eh, ovviamente anche sul sull'andamento dei mercati.